Ciao a tutti ragazzi, ben trovati sul mio canale, come sempre se non l'avete fatto ancora iscrivetevi al canale, mettete un like sulla fiducia subito e dopodiché possiamo passare al contenuto del video. Per quanto riguarda eh, questo video ho voluto fare una, una sorta di recensione tra virgolette, ma non lo è, a questo inverter della Victron. Per quale motivo chi segue il mio canale sa bene che sto cercando di di essere il più eh, il più possibile diciamo tra virgolette indipendente a livello energetico quindi eh, sto cercando di ho tolto il, il bombolo del gas ho tolto tutto sto cercando di ottimizzare il più possibile i consumi proprio per questo motivo ho deciso di installare eh, un inverter a basso assorbimento perché ho già un inverter tradizionale, un inverter elettronico, non, non toroidale, che è un 2000-4000, quindi fino a 2000 watt continui e 4000 di picco però ovviamente essendo abbastanza grande ha un consumo basale molto alto, quindi se io lo lascio acceso ho intorno a un ampere 3, un ampere 5 di assorbimento costante. L'unico mio problema, in realtà come tanti di voi, è il frigorifero a compressore, quindi chi ha messo un frigorifero a compressore è obbligato a tenere l'inverter acceso, eh, parliamo di un frigorifero ovviamente a 220, eh? no, non a 12, Ecco, parliamo di un frigo a 220, eh, quindi essendo obbligati tra virgolette, a lasciare l'inverter acceso abbiamo un consumo orario di un ampere e mezzo minimo, più il consumo ovviamente dell'accensione del frigo. Facendo due conti a spanne, eh, diciamo 14-15 ore notturne eh, con il frigo acceso, stiamo buttando una trentina di ampere al giorno, a notte, diciamo. Quindi se si susseguono dei giorni dove magari fa eh, molto molto nuvoloso eh, per parecchi giorni sommiamo i 30 A per una resa bassissima dei pannelli quindi andiamo in deficit eh, in un tempo abbastanza veloce eh, ora sto facendo questa cosa per evitare di consumare quell'ampere e mezzo eh, che normalmente ho sempre consumato finora chi come me ha un frigorifero a 220 volts sul camper con questo tipo di inverter andiamo a risparmiare tantissimo sul consumo basale perché il frigorifero aziona il compressore solamente ovviamente su richiesta del, del termostato quindi a livello elettronico non ha un consumo enorme, anzi zero però ha una richiesta di corrente solo quando il termostato attiva il compressore. In questa maniera abbiamo la possibilità di avere un consumo basale quasi a zero perché questo inverter ha praticamente la possibilità ehm, di essere azionato ehm, ogni, ogni 2-3 secondi, lui fa un test sul carico che ha, si accende per 2-3 secondi e poi si spegne quindi cerca di capire se ha una richiesta di carico. Nel momento in cui ha una richiesta di carico si accende e dà tutta la potenza disponibile per tutto il tempo in cui è in funzione. Quindi questo diciamo è il principio base. Ora lo andremo a installare e vediamo effettivamente i consumi sia in funzione che sia in basale. Intanto lo apriamo insieme la possiamo fare ok questo è il contenuto nell'imballo troviamo il libretto di istruzioni troviamo il libretto diciamo i due librettini di istruzioni questo è il contenuto abbastanza protetto potrebbero fare di meglio secondo me E questo è il nostro inverter che comunque è pesantino eh? cioè molto, è molto pesante in realtà in realtà credo che pesi più questo di quello che ho di quello che ho grande perché presumo che sia toroidale dato il peso sì... Dato il peso non avevo neanche visto in realtà sulle specifiche, comunque è toroidale perché pesa una cosa paurosa. Qui troviamo le alimentazioni, quindi ci porteremo un cavo, io ho portato un 25 mm ma basta anche meno perché questo in realtà, questo che ho preso io, è il modello 12500 volt Ampere, che sarebbero meno di 500 Watt, più o meno grandi linee secondo i carichi induttivi e resistivi, comunque come come diciamo parametro di misura più o meno stiamo sui 450 watt abbiamo il, um, il 12500 dicevo, che fa fino a 1000 watt di picco 1000 volt ampere, parliamo sempre di volt ampere abbiamo su questo lato le alimentazioni, l'attivazione da remoto, il collegamento per la terra e qua abbiamo la, la presa Siemens sciugo. sciugo abbiamo la presa asciugo dove possiamo attaccare il nostro, nostro tensor. nel mio caso ci attaccherò solo ed esclusivamente il frigorifero. Questo dispositivo verrà azionato da questo pulsante, questo di sinistra, quello di destra è quello che attiva le resistenze automatiche per il riscaldamento delle litio, farò un video al riguardo che non ho ancora fatto, praticamente da qua posso decidere di accendere o spegnere comunque fisicamente l'inverter nel momento in cui volessi spegnere il frigorifero cosa che probabilmente non accadrà mai però è sempre meglio avere un'alternativa questi sono i pulsantini che vi dicevo se noi azioniamo su ON abbiamo ON 1 e ECO come vedete potete vedere 012, 1, è ON e 0, 2 è ECO su Echo lui ha quella funzione che vi dicevo, che è quella che io userò permanentemente, quindi lui è sempre in stand-by, nel momento in cui eh, si va a microattivare, quindi non è anche quando si attiva un consumo costante, ha solamente dei piccoli consumi ogni 8 secondi, dove cerca di rilevare se ha una richiesta di carico ehm, in un toroide, presumo che cioè abbiamo un toroide che va a, a calcolare la corrente in assorbimento quindi se sente flusso di elettroni quindi richiesta di corrente automaticamente si attiva e manda nel momento in cui non la sente ovviamente rimane stand by quindi un consumo veramente basso poi lo quantificheremo ora detto questo andiamo a montarlo ok questo è il vano frigo dove ho messo anche del coibentante acustico per evitare che insomma ci siano Rumori dati dal, dal compressore, vedete: quello è il compressore. Questa è una tubazione che ho fatto che esce dal gavone principale per la reazione. Nel momento in cui tutto il gavone si surriscalda, c'è cioè una sonda termica che aziona questa ventola e usa la stessa aria, che comunque per, per quanto è calda è sempre un'aria abbastanza fresca. Per la mellarità, la manda addosso al compressore del frigo. Comunque uso quest'aria per rinfrescare il compressore comunque quindi questo andrà applicato più o meno in questa posizione qua più o meno così dove già avevo calcolato di metterlo questi sono i cavi che ho utilizzato sono tutti cavi da 25 mm che vengono praticamente da questo fusibile qua quindi questo fusibile sarà il fusibile che azionerà il che proteggerà diciamo la linea del frigo e andiamo ad installarlo ok queste sono le vecchie tubazioni del gas che comunque provvederò a accorciare un pezzettino soprattutto questa così mi faccio un pochino di spazio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 first Music licensing reimagined Ok appena collegato in diretta vediamo se funziona. Mettiamo subito sulla funzione eco, come vediamo. Ok. Sembra che il compressore sia partito. Riesce a gestire il frigorifero. Invece il 3,50 non ci riesce. Ho visto diverse recensioni. Eh, mi sono un po documentato e mentre il 500 riesce a far partire un frigorifero da 50 watt il 350 non ce la fa perché praticamente essendo un carico induttivo il frigorifero oltre che avere un un innesco altissimo nel momento in cui si accende eh, essendo anche un carico induttivo non aiuta quindi il 350 se ci avete voglia di fare se avete voglia di fare anche voi questa cosa il 350 non lo prendete perché 99 per cento non riesce a far partire un compressore come questo che è comunque un compressore piccolino e andiamo a vedere comunque nei dettagli effettivamente quanta corrente assorbe ok visto che effettivamente sta funzionando diamo una sistemata una pulita lo fissiamo in maniera definitiva e poi vediamo il lavoro finito Okay, non so con quale qualità si possa vedere perché è qui purtroppo è un po' buio, oggi sembra di essere in Inghilterra, sono 4-5 giorni. Allora, questo è il cavettino che ho predisposto da attaccare qua, su questo morsetto, che è l'attivazione da remoto, quindi è quell'interruttore che avevamo visto prima. In questa maniera, aprendo questo ponticello, spegniamo l'inverter da remoto. Questo lo reinseriamo e andiamo a lavorare sull'ingresso della 12V. A questo punto attacchiamo anche il frigorifero. E il positivo. Allora, una cosa che non mi piace dei Victron tutti sono i morsetti fanno sempre i morsetti piccoli dove chi va a lavorare come noi con i camper o le autovetture lavori su cavi da 25 da 35 che con i victron purtroppo non c'è modo di... di lavorare comodi questo in realtà è l'unico difetto che ho trovato alle apparecchiature victron ma di tutti i tipi eh. hanno proprio questi morsetti che effettivamente per la qualità che hanno e comunque quanto si pagano, secondo me, dovrebbero investire un centesimo in più su Artless i mozzetti E ora diamo una bella ripulita e rimontiamo tutti gli apparati insonorizzanti. come abbiamo visto prima questo è l'inverter ho rimesso diciamo, solamente gli isolanti acustici. Ovviamente le linee le avevo già preparate precedentemente, quindi veramente ci ho messo 10 minuti. Avevo preparato sia la linea dell'accensione remota che la linea effettivamente dell'alimentazione, quindi ribadisco che i contatti Victron non mi piacciono, perché comunque i cavi grandi per farceli entrare è un problema, quindi l'abbiamo lasciato sull'attivazione in economico. Ora proveremo con la pinza il consumo che abbiamo in fase di eh, diciamo eh, frigorifero acceso. Quindi andiamo su ampere in continua. Vediamo in questo momento il frigorifero e l'inverter stanno consumando 4,22 ampere ok adesso andiamo dentro metto praticamente il frigorifero a temperatura al termostato e vediamo a vuoto che tipo di assorbimento abbiamo relativamente all'inverter Ora necessariamente dovrò aspettare un pochettino che la temperatura all'interno si abbassi perché l'ho acceso veramente in questo momento, quindi per quanto il compressore sia veloce effettivamente eh, un po' di tempo ci vuole. Ok, ora l'inverter è in fase di attesa, quindi possiamo vedere che la pinza amperometrica segna un 0,5 un attimo praticamente quasi un 02 però poi si stabilizza su 005 quindi fa una richiesta ogni più o meno 6 secondi quindi lui ogni 5-6 secondi fa una richiesta all'utilizzatore nel momento in cui l'utilizzatore richiede corrente eccolo ok come vediamo che parte ritorna ai suoi 4 ampere 82 l'inverter è in funzione questa è la situazione normale di funzionamento andiamo a vedere insieme apro e la lampada ovviamente fa questo lavoro perché fa questo lavoro perché praticamente si accende e si spegne solamente nel momento in cui l'inverter richiede l'autorizzazione dell'utilizzatore ad avere corrente quindi l'unica cosa a cui dovremmo rinunciare sarebbe la lampada o la situazione di lampada accesa. Ovviamente eh, questa cosa della lampada eh, sarà solo ed esclusivamente a, a compressore spento quindi se noi apriamo il frigorifero mentre il compressore ovviamente sta lavorando avremo la luce accesa perché il sistema sta richiedendo corrente. In alternativa eh, se uno proprio vuole eh, si può modificare solamente con una stupidaggine i cavi che arrivano dietro al compressore della lampada e farla comunque accendere dalla 12 volte, mettere una lampada a 12 e farla accendere con una 12 fissa, però diciamo che è una cosa eh, a cui si può soprassedere tranquillamente. Abbiamo appena finito di installare. Tutto, e, diciamo, considerazioni finali, secondo me, è un ottimo prodotto. Ovviamente, Victron non, non, non può essere considerato altrimenti. Il prodotto è di ottima fattura, funziona perfettamente, sembra non scaldare perfettamente, ora un po' che è acceso, reagisce bene alle attivazioni e alle disattivazioni come abbiamo visto dal, dalle riprese precedenti, quindi il consumo basale è praticamente, il consumo a vuoto è, è quasi impercettibile, ha un 0,6, 0,4 e ogni 5-6 secondi, quindi praticamente è, è quasi nullo. Diciamo che sostanzialmente è come avere un frigo a 12V, non è proprio uguale, perché comunque è ovvio che il frigo a 12V il compressore lavora ancora meglio. Tuttavia, considerando che un frigo a 220 con con 180€ lo compri e questo inverter più o meno la stessa cifra, diciamo che con 400 euro hai la possibilità di avere un frigo a compressore senza avere i consumi che ha un, un frigorifero a 220 con l'inverter sempre acceso eh, i frigoriferi a 12 V sappiamo che i prezzi sono alle stelle quindi sono praticamente inacquistabili Stiamo, parliamo di 1200-1300 euro insomma un frigorifero che merita Praticamente stiamo nemmeno a un terzo del costo che avremmo con un frigo a 12 o 24 volts. E a livello di consumi effettivamente mh, sembra perfetto. Questo frigorifero lo vediamo insieme, praticamente abbiamo, abbiamo detto intorno ai 4 ampere d'assorbimento assorbimento, e 4 x 12 stiamo sui 50 watt quindi questo è un frigo da 50 watt, sostanzialmente è un frigo che si trova a pochi, pochi euro, e sembra funzionare bene, quindi secondo me la prova è stata ampiamente superata. Ora vedremo nel, nel susseguirsi del, del, del tempo come, come reagisce l'inverter, se ha problemi o no. Mi raccomando non acquistate il 3,50 volt ampere perché non ce la fa, ho letto già su alcuni tutorial, alcuni video su internet ho visto che il 3,50 sicuramente non ce la fa anche perché il 500 già è molto preciso. Un, su un frigorifero da 60 watt, quindi capite bene che la, un, un compressore da 60 watt può raggiungere uno spunto superiore ai 1000 watt e quello da 350 che non arriva neanche a 800 probabilmente non ce la farà proprio quindi con questo vi saluto se vi è piaciuto il video mettete un like eh, se non siete ancora iscritti al canale iscrivetevi e se vi piace sapere le novità e i video che pubblico selezionate la campanella ciao a tutti ragazzi al prossimo video ciao a tutti